Ci sono innumerevoli storie fantastiche in India. Naturalmente diventavano delle guide per la crescita reciproca, perché erano solo dei portali. Poi vedi che il tuo destino inizia ad organizzarsi in quella direzione. Ci sono innumerevoli storie fantastiche in India, su come delle donne sono diventate delle mistiche solo essendo dedite al proprio marito, perché non lo vedevano come un uomo. In India questa è stata una pratica, ora è sparita ovviamente, in cui loro chiamavano il marito Swami e lui ne era all'altezza. Ci vuole una conferma. Quindi quando era così, gli ormoni iniziali sono presenti, agiranno e faranno certe cose. Le emozioni sono presenti, agiranno e faranno certe cose. Dopodiché lo guardi come un portale verso ciò che è oltre. E siccome tutti avevano qualche tipo di formazione spirituale un tempo, naturalmente diventavano delle guide per la crescita reciproca e in gran parte in gran parte da questo tipo di accordo sono migliaia le donne che sono diventate delle mistiche. Gli uomini non lo sono diventati, perché erano solo dei portali. Coloro che passano attraverso il portale arrivano da qualche parte, il portale non arriva da nessuna parte. Il portale sta semplicemente lì, la gente va e viene, non è così. Ci sono così tanti esempi fantastici in India di come delle donne sono diventate delle mistiche solamente grazie a un'emozione unidirezionale. Solo una. Non cambiava, sai? Neanche per un momento. Vedi, per via della natura di questa educazione in cui sei passato, credi di poter focalizzare la tua mente su qualcosa, ma non puoi, non è così? Ci siete? Riesci a mantenere la tua mente focalizzata su di me, o tuo marito, o tua moglie, o i tuoi figli, o il tuo Dio, o qualunque cosa. O persino sui tuoi affari, o i soldi. Puoi mantenere la tua mente completamente focalizzata per 24 ore. Ci siete? No. Quindi, questa è la natura del tuo intelletto al momento. Quindi, se vuoi allenare questo intelletto, affinché possa rimanere così per lunghi, lunghi periodi di tempo, è fantastico, ci vorrà molto lavoro. Ma la tua emozione è in grado di farlo. Ci sono stati momenti nella tua vita in cui sei stato emotivamente molto forte con qualcuno. 24 ore. Solo quello. Non è così? È accaduto o no? Quindi sei più competente emotivamente che competente intellettualmente. Sto cercando di dirtelo in modo delicato. siete. Va bene? Le signore diranno, va bene, è facile per loro. Gli uomini sono in difficoltà. Cosa? Che tu sia un uomo, una donna. Questo è vero per te. Osservalo e vedi. Magari il tuo amore non è focalizzato, ma la tua rabbia almeno è focalizzata. Quella è un'emozione. Se osservi la temperatura o l'intensità, In quanti momenti della tua vita hai conosciuto quel tipo di pensiero che brucia ad intensità scottante, ma hai visto emozioni simili, non è così? Ci siete? È più facile aumentare l'intensità delle tue emozioni che aumentare l'intensità del tuo intelletto, perché richiede tanto lavoro. Mantenere l'intensità dell'intelletto richiede un'enorme quantità di lavoro. Il problema sul sentiero spirituale è solo questo. Sei focalizzato così. Poi vedi che il tuo destino inizia ad organizzarsi in quella direzione. Poi diventi così, poi diventi così, poi diventi così. Poi inizia a smontarsi. Ciascuno di voi che è venuto al programma Ingegneria Interiore ne ha fatto l'esperienza ad un certo punto che quando siete venuti al programma, improvvisamente sembrava come se la vostra vita fosse su una traiettoria, ma poi lentamente ti sei distratto, si smonta. Devi capire, quando fissi una traiettoria, ci dovresti rimanere se vuoi volare. Se fai questo, questo, questo... Comunque andiamo tutti quanti in questa direzione. Ci siete? No, tutti pensano che andiamo così. Non c'è prova di questo. Per questo la prova c'è. Sì o no? Hai la prova che stai andando su? No. C'è la prova che certamente andrai giù. A meno che tu non sia uno di quelli che può permettersi di essere seppellito su Marte. No, no, il pianeta ha bisogno di te. Anche se non sei utile quando sei vivo. Quando sei morto il pianeta ti apprezza. Sì, davvero. Madre Terra ti rivuole indietro. Per favore, non negarglielo. Quando diciamo che la devozione è il cammino, la gente pensa che devozione significhi andare al tempio, andare in chiesa o alla moschea. La gente pensa che devozione significhi religione. No, no, no. Devozione significa che stai organizzando le tue emozioni in modo tale che funziona per te, assolutamente. Perché è solo nell'emozione. È solo in momenti di emozione che hai toccato la parte più dolce di chi sei. Non è così? Ci siete? L'hai toccata intellettualmente? Pochissimi al mondo, credimi. Pochissimi al mondo toccano intellettualmente un punto di dolcezza. La maggior parte di voi ha toccato il punto di dolcezza della tua vita solo nell'emozione, non è così? I momenti più belli della tua vita sono momenti di emozione, non è così? Beh, potrebbe non aver durato. Questo è un altro problema. Quella potrebbe essere mancanza di gestione. Non sei in grado di gestire la situazione come vuoi. Perché le tue emozioni, la tua soggettività è asservita all'oggettività del mondo. E voglio che tu capisca. Nessuno in questo mondo gestisce mai il proprio mondo oggettivo in modo assoluto. Possiamo gestirlo fino ad un certo punto. A volte funziona per noi, a volte non funziona per noi. Non è così? Ci siete? A volte funziona per noi. Noi vogliamo che funzioni per noi, ma non sempre funziona per noi. Ma la nostra soggettività dovrebbe funzionare per noi sempre, perché è nostra. Queste persone potrebbero lavorare per te a volte. A volte si rivolteranno contro di te. A volte ti ignoreranno. È così? Anche se stai avendo una storia d'amore grandiosa. Ci siete? Anche se stai avendo una storia d'amore grandiosa. A volte sono meravigliosi con te. A volte ti ignorano. A volte ti creano seri problemi. Sì o no? Quindi, devozione significa organizzare la tua soggettività in modo tale che la dimensione emotiva di chi sei è sempre per te, mai contro di te. Per questo devi attaccarla lì e lasciarla stare. Il destino è fissato. Devo averti raccontato questa storia. Un vecchio yogi venne alle colline Velianghiri. Le colline Velianghiri significa ai piedi del Velianghiri, dove c'è l'Isha Yoga Center. È un'arrampicata difficile, circa 1800 metri, ma ripida. Più di 80 anni di età. Lentamente voleva arrampicarsi sulla collina per salire su perché c'è uno spazio sacro lassù. I venditori che stanno lì, gli idioti non sono mai saliti sulla montagna, stanno lì ai piedi delle colline e fanno affari. Quindi loro vendono questo e quello, qualcosa da mangiare, sigarette, sai, tabacco, questo tipo di cose. Stando lì, fumando, guardarono questo yogi e dissero «Ehi, hey, vecchio! Sai quanto è alta questa collina? Nemmeno noi ci siamo andati. Pensi che un vecchietto come te possa salire su questa montagna? Lo yogi li guardò e disse, sorrise e disse, vedete, io ho già messo il mio cuore lassù. Il resto del corpo comunque seguirà. Non preoccupatevi per me. Il mio cuore è già lassù. Comunque ci andrò. Dov'è il tuo cuore? Comunque tu andrai. Non è così? Quindi, questo è ciò che significa usare l'emozione per gestire la soggettività. Che fissi il tuo cuore lì. Niente cambi in merito. È già lì. Se guardi di qua, se guardi di là, fai ciò che vuoi, semplicemente continua a tirarti nella stessa direzione.